Quanto pensi che l'assemblea d'Istituto in sé come concezione sia importante eh, rispetto al Da Vinci e, e come influisca sull'anno scolastico, in, per, in particolare questo tipo di assemblea di istituto, quella di oggi particolarmente importante perché viene a don Ciotti. Beh, io penso che l'Assemblea di Istituto sia un momento molto importante per gli studenti perché è uno spazio auto-organizzato, diciamo, da, proprio da questi studenti, permette di mettersi in gioco, di parlare di tematiche che non vengono trattate a scuola col programma ordinario e mh, di cose, appunto, che mh, sono comunque molto importanti e da non sottovalutare nella formazione, mh, nella formazione di una persona che si possa ritenere. E, mh, impegnata in campo civile, sociale e interessata ai problemi che ci sono nella nostra società. E in particolar modo l'assemblea di oggi secondo me è molto importante perché va a trattare tematiche di lotta alla mafia che è un tema sicuramente molto attuale, proprio qua anche in Emilia nell'ultimo periodo sono saltate fuori tanti tante inchieste che riguardano l'Andrangheta e quindi penso sia molto importante interessarsi di questi temi, cercare di capire come funzionano questi problemi e combatterli per capire che l'impegno deve, deve venire da, da parte di tutti, non solo da parte di, di istituzioni ma anche di, dei singoli cittadini che si devono interessare e combattere nello specifico questi problemi. Um, è stato difficile far venire oggi Don Ciotti al Da Vinci? Ma sì, è stato sicuramente impegnativo, però devo dire neanche troppo perché... Comunque abbiamo un presidio, si chiama Presidio Rostagno, il presidio di, delle varie scuole di Libera e in cui ci riuniamo tutti noi studenti che facciamo parte del presidio di Libera e tramite il presidio è stato relativamente semplice contattarlo perché la coordinatrice mi ha, mi ha detto che era disponibile per questo giorno e allora sì, non è stato un, troppo complesso, devo dire che è stato molto disponibile. Poi adesso l'ho appena conosciuto, veramente molto, molto gentile. Quest'anno abbiamo avuto un'autogestione particolarmente efficace ed efficiente dal punto di vista degli studenti, c'è stato assenteismo non troppo alto, gli insegnanti hanno partecipato, quindi un'atmosfera abbastanza buona. Come è stata organizzata e come è, è stato difficile renderla così efficiente? Beh, allora ehm, sicuramente il merito non è solo dei noi rappresentanti, ma di tutto il corpo che ci è stato dietro e ci ha aiutato a tenere dei gruppi quanto anche a organizzarla. E quindi beh, è stato fondamentale la coesione tra, di questo piccolo nucleo organizzativo che noi, noi abbiamo chiamato ehm, nell'organizzarla. Poi è stato sicuramente ehm, molto importante nella gestione diciamo, delle persone, per dirla in maniera molto brutale. E' è stato fondamentale il sito che abbiamo creato per, per permettere alle persone di iscriversi ai gruppi in questo modo ehm, spartire la gente nei vari gruppi senza che ci fosse sovraffollamento da una parte o, troppa, mh, o quasi nessuna persona in un gruppo, quindi quella è stata sicuramente una cosa molto importante. E, mh, sì, e poi siamo stati anche molto decisi e, nell'organizzarle ciò ha reso il tutta l'atmosfera probabilmente più, non so, i professori ci hanno detto autorevole, adesso non vogliamo sembrare troppo, però sì, ci ha fatto molto piacere comunque che sia venuta bene.